E buongiorno, come state? È da tanto che non mi faccio sentire, è da tanto che non carico video qui su YouTube Ma siamo tornati, siamo tornati Oggi infatti iniziamo con una nuova serie, una serie di vlog Dove vi porterò in giro a fare cose, a vedere cose Un bel po' di ciccia sul fuoco, non vi voglio spoilerare nulla Ma state attenti che arrivano dei bei video Oggi per esempio ho voglia di camminare Quindi oggi vi porterò in un posto molto particolare Oggi andiamo a Pente d'attico. Pente d'Attilo è una frazione di Merida Portosalvo in provincia di Reggio Calabria. A 320 metri sopra il livello del mare sorge arroccato sulla ruba del Monte Calvario, dalla quale appunto prende il nome dal greco pentedattilo, che vuol dire cinque dita. Il paese è stato definitivamente abbandonato nel 1971, dopo che tre anni prima era stato dichiarato inabitabile. La popolazione è migrata leggermente più a valle, formando un nuovo piccolo centro, dal quale si poteva ammirare però il vecchio paese fantasma. Oh! Colonia Calcidese dal 640 a.C. per tutto il periodo greco-romano è stato un fiorente centro economico e militare della zona, giustamente per la sua posizione strategica che dava la completa visione sulla valle, e sul fiume e accesso facilitato per l'aspromonte. Con la dominazione bizantina però il paese subì un grande tracollo per via dei grandi saccheggi, prima da parte dei Sareceni, poi anche da parte del Duca di Calabria. Questo è l'affresco di San Cristoforo. E a proposito dell'affresco... Allora, noi parliamo di La rocca di San Cristoforo, una delle rocce molto particolari, forse in tutto il meridione, perché è una roccia che sembra che sta per cadere addosso, ma non cadrà mai perché sotto c'è un affresco del Settecento che raffigura San Cristoforo. Ora vi chiederete, ma con tutti i santi disponibili, perché qui hanno scelto Cristoforo? San? Perché San Cristoforo, prima di diventasse un santo, era un grande peccatore, come tante altre persone. Un giorno si Gesù dalle acque, che stava affogando, e per questo motivo lo fece lo santo all'epoca del santo era un po' più facile rispetto a oggi, ora allora siamo convinti che hanno messo lui perché con i suoi peccati possa sopportare il peso la roccia e la roccia non è caduta, infatti se togliamo San Cristoforo questa roccia cadrà, quindi lo lasciamo là e non lo tocchiamo tutta più, più dove così. essere restaurato perché, è restaurato perché effettivamente è messo un po' maluccio e effettivamente questa roccia è imponente vedete che è incredibile questa roccia sembra che vi caschi addosso ma non cadrà finché c'è San Cristoforo. E come si è formata la roccia, è giusto dirlo prima di lasciarvi, questa roccia si è formata nell'arco dei secoli. Con tutte queste fiumare che cedono giù a valle, accumula, accumula, accumula, alla fine si formano le cinque dita, per questo viene chiamata Pentedateo. Grazie. A voi. Ciao. Ok, me lo sono preparato, ma Cioè, non sapevo di questo. Questo non lo sapevo. Cioè, Escher, sapete chi è Escher? Maurits Cornelis Escher. È stato un incisore e grafico-olandese. E giustamente io, avendo studiato grafica, non potevo che essere super gasato quando ho visto quell'insegna. Comunque, torniamo a noi. Qua invece siamo dentro il castello, o perlomeno dove una volta c'era il castello. E a proposito di castello? Non è tuttora qualche luccica. Infatti, Pentedattilo è stato teatro di una grande tragedia nel XVII secolo, la strage degli Alberti, è riportata alla luce dal romanzo di Andrea Cantadori, La tragedia di Pentedattilo. Se volete recuperarvi il romanzo, ve lo lascio giù in descrizione. la vicenda parla di due famiglie quella degli Alberti e quella degli Abbenevoli. Per molto tempo fra le famiglie c'era stata una forte rivalità per questioni di confini comuni. Ma questo stava andando a diminuire sia perché il viceré voleva ripacificare la zona, sia perché il barone degli Abbenevoli voleva sposare la figlia del marchese degli Alberti. Ma dopo un po' di tempo il marchese degli Alberti morì e gli succedette il figlio, che dopo pochi mesi sposò Caterina Cortese, figlia del consigliere del viceré. Da Napoli arrivò tutta la carovana, tutta la famiglia, incluso il figlio, cioè il fratello della sposa. Dopo il matrimonio causa malattia della madre Abbia tanto tempo per rimanere a d'Attilo e quindi per conoscere Antonietta, che era la figlia del marchese degli Alberti, quello che era morto, che poi gli succedette il figlio. Ebbe il piacere di conoscere, ebbe il piacere di frequentarla. E indovinate un po'? Sì, se ne innamorò. Sì, la stessa ragazza che voleva sposare il barone degli Abbenevoli. Giustamente il fratello accettò subito e lì il barone, ferito nell'orgoglio e nei sentimenti, si volle vendicare su tutta la famiglia. E una notte, grazie al tradimento di un servo, riuscirono a entrare nel castello, andarono dentro la stanza del marchese e. Lo uccisero. Lo uccise con due colpi di fucile e udite udite 14 pugnalate. Come se già i due colpi di fucile non fossero bastati. Giustamente dopo aver ucciso lui, si scagliarono su tutto il castello e uccisero quasi tutti, tutte le persone che c'erano nel castello. La notizia dopo un po' di giorni arrivò subito al viceré che mandò un esercito a pente Arrivati, uccisero tutti gli autori del misfatto tagliandogli la testa la strage nel corso degli anni ha dato vita a innumerevoli leggende una di queste è che l'enorme mano cioè la montagna cadrà per punire la sete di sangue degli uomini un'altra narra invece che nelle notti di vento violento si sente ancora la voce del barone urlare nelle montagne e un'altra ancora dice che nelle notti di quiete si possono sentire delle urla provenire dalla montagna che giustamente sarebbero i morti che vengono a rivendicare le loro vendetta o qualcosa di simile insomma un pasticcino bello tranquillo ma tra storie le leggende pente d'attimo sicuramente un borgo da visitare. Ultimamente nel borgo sta risorgendo una serie di attività di artigiani che hanno aperto alcune botteghe per la vendita di propri prodotti locali, tra i quali anche il Museo del Bergamotto, che io tra l'altro ho trovato chiuso, la mia solita fortuna. Oltre a essere meta turistica per la sua bellezza, è anche tappa del Pelarizza Festival, Festival della Cultura Greca. Spero di averlo pronunciato bene. E inoltre tra agosto e settembre ospita il Pentedattilo Film Festival, festival internazionale di cortometraggi, e io, essendo fotografo e filmmaker, non potevo che consigliare. Bene, spero di aver detto tutto, se mi sono dimenticato qualcosa fatemelo sapere giù nei commenti, fa sempre piacere un po' di confronto Spero di avervi incuriositi, ho cercato di essere il più sintetico possibile altrimenti ne sarebbe venuto fuori un video di più di un'ora e sinceramente non era il caso Ma se volete sapere tutto nei minimi dettagli, per prima cosa vi dico di andare giustamente, a vivere l'esperienza e visitare il paese Come seconda cosa vi dico andate e chiedete a Giorgio Ielo che io... Ringrazio profondamente per l'intervista totalmente improvvisata, lo ringrazierò sempre e Chiedetegli qualsiasi cosa, la storia sul paese, aneddoti, qualsiasi cosa, lui è espertissimo, vi saprà dire qualsiasi cosa e Per i nonni deboli di cuore chiedete pure qualche storia di fantasmi, ne saprete qualcosa Bene, se andrete, se siete già stati, fatemelo sapere Taggatemi nelle storie se andrete, a me fa sempre piacere e io come sempre vi dico se non siete iscritti, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, mi aiuterete a crescere così potrò portarvi sempre roba nuova sul canale. E se volete rimanere sempre aggiornati su quello che faccio, su altri lavori, su nuovi video che arriveranno, seguitemi anche su Instagram, ho la nena novalente. E niente, io vi saluto, vi ringrazio se siete arrivati fino a questo punto del video e ci vediamo sì, in un prossimo video.